Più, meno estrema possiamo dire, questi scatti che sto dando sono anche perché mi sto gelando e io odio Max oggi <ride> e continuo a guardare loro e eh, la temperatura va, no, ci sono pochi gradi per stare baniche corte e... Um... Sto aspettando metà maggio per capire eh, se effettivamente la user base di Hoka stia ancora crescendo. Nel frattempo mi sto leggendo il libro How Brands Grow per capire quali sono le caratteristiche che portano un marchio come Hoka Neone ad essere il più amato o forse tra i più amati nel mercato italiano. Nei giorni scorsi ci è stato chiesto di fare un confronto tra due scarpe, le eh, Rincon 2 e le Mach 4, scarpe davvero molto amate dai podisti amatori italiani. Quali sono le differenze tra queste due scarpe? Come sapete non amo fare un confronto tra due scarpe di marchi diversi, invece in questo caso guardando i siti eh, di e-commerce troverete che le due scarpe sono abbastanza simili. Vediamo in che cosa si caratterizzano queste due scarpe, come si differenziano. Eh, chiedo ad Andrea di aiutarmi in questa valutazione l'unico commento che ci tengo a fare prima di vedere il video è che una delle caratteristiche principali da alcuni vituperata da altri comunque amata perché consente di ridurre il peso della, della scarpa stessa è quella relativa al battistrada sappiate che ho utilizzato per oltre 700 km e cercherò di portarle fino a mille le famose clifton edge per le quali il battistrada si consumava abbastanza rapidamente dopo 700 km. La eh, suola è vero si è sicuramente consumata ma al tempo stesso l'efficienza podistica continua a essere equivalente rispetto a quella che quasi si aveva all'inizio della vita utile della scarpa, solo dal punto di vista eh, estetico questa scarpa però sembra ovviamente abbastanza consumata sebbene quando ci correte sopra non avrete nessun problema o almeno le vostre dinamiche di corsa non varieranno significativamente e soprattutto la stiffness che è il parametro che vi consente di determinare la capacità di spingere della scarpa stessa non varierà molto tra eh, l'inizio dell'utilizzo e eh, diciamo 600-700 km lascio comunque la parola ad andrea tra l'altro reddice del personal best sui 5.000 14.07 tempo fantastico 250 e qualcosa a chilometro eh, vediamo che cosa ci racconta ovviamente nonostante la temperatura si stia alzando io come al solito vado a bermi un coffee eh, voi nel frattempo eh, stay strong keep running e ci vediamo alla prossima Buongiorno Andrea, la sensazione è che la temperatura sia scesa, qua parla di 11,5 <ride> no, gradi, eh, però, però adesso facciamo una bellissima recensione in magliette, in magliette con manica corta. Facciamo un piccolo confronto tra le Rincon 2 e le Mach 4, che sono due tra le scarpe più veloci senza fibra di carbonio in casa Oka, ma anche in generale. Cosa ne pensi di queste due scarpe, visto che le hai provate tutte e due? Allora diciamo che hanno fatto due scarpe molto simili anche qui ma diverse e qua lo dico davvero perché mi ricordo che, anzi, mi ricordo, se vai sul sito della OCA a cercare la Mac 4 e la Rincon 2 Sembrano praticamente la stessa scarpa Stessa ammortizzazione, stesso peso, date tutte e due per fare eh, i medi, eccetera eccetera Quindi mi ricordo che ai tempi tra Rincon 1 e Mac 2 Non sapevo quale scegliere perché davvero eh, erano identiche Dici, boh, senza averle provate erano praticamente la stessa, stessa scarpa Diciamo che provate invece qua cioè una, ci sono delle differenze. A livello di tomaia e di comfort del, de, dell'avampiede cosa dici? Qual è secondo te la migliore? Allora me lo chiesero in privato, dicevo che erano praticamente uguali, invece no, secondo me rimane un pochino più spaziosa la, la Mach 4 e quindi un pochino più comoda. Sicuramente meno, meno eh, soggetta a vesciche all'interno del piede. Questa nuova tomaia della MAC4, secondo me, è fantastica. Che poi è un po' la stessa, o oh, molto, molto simile, di quella delle Carbon X2. Sì, diciamo che la MAC4 sta Carbon X2, e la Rincon sta alla Rocket X, diciamo come, come vestibilità, come, come conformazione della scarpa. E invece a livello di intersuola, che poi un po' la, la tecnologia che consente alla, di farti correre velocemente, cosa ne dici? Allora, ti dico che lì mi... Allora, l'intersuola mi sembra... mi sembrano diverse, mi sembra più... Boh, è, è strana quella della Mac, della Mac sembra eh, leggerissima e poca gomma. Mentre nella Rincon sembra du... più dura e più... e di più, molta di più. Uh, per assurdo sono alte quasi uguali, invece la Rincon sembra almeno 2-3-4 cm più alta della, della Mach 4. La domanda che mi pongo, che mi hanno posto è quali delle due più veloci. Io non voglio comprare la scarpa con fibra di carbonio perché mi viene la fascite plantare e, e parliamo di persone, comunque anche amatori esperti. Cosa ne dici? Ah, dico che se vi viene la fascita usando le, le scarpe con la fibra in carbonio perché le usate anche per fare il lente. Io le ho visti che ci fanno i lenti con le, le scarpe con la fibra di carbonio diciamo che sono da centellinare. La differenza secondo me è sostanziale tra la Rincon e la Mac 4 è che la Rincon, l'avevamo già detto, era una scarpa non per tutti. cioè. È una scarpa per chi corre di avampiede, per chi spinge di avampiede, mentre la Mac 4 secondo me è una scarpa un pochino più popolare. Questo lo dico perché degli amici a cui avevo detto no, compro la Rincon che è una scarpa super, mi hanno detto che mi affatica un po' il polpaccio, invece possono andare tranquilli sulla Mac 4 che è una scarpa invece un pochino più meno estrema, diciamo, è una scarpa che anche se corre un pochino più di tallone, un pochino più di mesopiede, eh, va benissimo invece che chi corre più di avampiede, che è più consigliata la Rincon. Sì, è fondamentalmente pensata, questo è il marketing di Hoka, per chi corre tanti chilometri e quindi ha bisogno di una protezione superiore. Forse secondo me a livello di velocità la Rincon 2 resta ancora... Un gradino sopra? Ah, te l'ho detto, a me la Rincon piace tanto perché ti fa correre di avampiede, ti fa spingere. Eh, questa qua è una scarpa un pochino meno estrema, possiamo dire. Questi scatti che sto dando sono anche perché mi sto gelando e io odio Max oggi. <ride> e continuo a guardare loro e la temperatura va, no, ci sono pochi gradi per stare in baniche corte. Sì, diciamo che è una scarpa un po' più per tutti, questa MA4 è una un'ottima 2 per tutti. Mentre la, la Rincon è la migliore A2 secondo me sul mercato, tra le migliori A2 sul mercato, ma che non è per tutti. E invece a livello di tallone che sensazioni ti hanno dato le due scarpe? Una al tallone un po' più tradizionale mentre l'altra un po' più alla moda. Diciamo che quando corri non li senti praticamente mai, cioè il tallone non ti appoggio, ti appoggio un pochino di più della mac 4 se, se parliamo invece dalla parte della Tomaia sicuramente cento volte meglio questa qua della Oca mac 4 perché non porta vesciche Sì, noi, noi, almeno io credo che noi a Milano le chiamiamo tutti fiacche, invece fuori da Milano le chiamano tutti vesciche e invece qua rischi che con un calzino un po' un pochino più corto eccetera ti porti delle, delle vesciche barra fiacche eh, sulla, sul tendine d'Achille ti è successo anche correndo forte in pista o? no perché io sono uno che arriva dal basket e rompe le scatole per le calze lunghe quindi anche le calze che uso per per correre superano sempre il collarino della scarpa. La cazzata lì l'ho fatta solo una volta con le eh, peak, sì, era Epic React, mi sembra, e avevano il calzettino lì, eh, la fine della calza della scarpa un pochino più dura e mi aveva distrutto tutta, tutta la pelle lì intorno. E da lì non ho, mi sono ricordato che non lo devo più fare. A livello di peso cosa dici? Sono sostanzialmente simili, non c'è una grande differenza, ma eh, correndo che sensazioni ti danno? Guarda, messa al piede la Mac 4 sembra molto più leggera, te l'ho detto non ti direi che è secca, sembra quasi vuota, sembra che boh, le, è un leggero che... strano, eh, ma me l'aveva dato anche la Mac 2, Sicuramente al piede da fermo la Rincon sembra molto più pesante poi invece quando corri invece sono delle scarpe tutte e due super leggere a me la Rincon piace tanto perché fa parte del piede quando devi spingere forte non la senti neanche Non so se hai visto in, in casa un nuovo libro del, del marketing che parla tra l'altro del del fatto che ci sia l'associazione con un, una particolare caratteristica eh, e in questo caso mi riferisco al battistrada che sulle scarpe oca è molto minimal e molti hanno criticato questa scelta. Cosa ne dici e soprattutto confronto tra le due? Io sono uno di quelli che le ha criticate. Eh, fondamentalmente sembra che sulla Rincon ci sia della gomma in più che poi si cancella perché praticamente si pialla via dopo 100 km è già piallata via eh, mi permetto di dire agli ingegneri, di dare il mio consiglio agli ingegneri di Oca di mettere la, eh, il battistrada di, di gomma dura, quella nera, diciamo su tutta la scarpa, perché praticamente secondo me si consuma anche la parte nera più dura per colpa di, di questa parte dove non c'è, quindi sì, si consuma tantissimo qua e dopo si scava via anche la parte un po' più dura. Quindi direi di fare un, in, un battistrada un pochino più coperto di, di gomma dura, mentre le, le MAC 4 come le altre MAC non si capisce il motivo, le hanno fatti di, di questa mescola molto morbida anche il battistrada che, che è già piallato di suo, quindi praticamente si, alli, si alliscia dopo, dopo niente. E non capisco davvero questa scelta di non, di, non, di non metterci degli inserti un pochino più duri. Ti dico, alla fine si, si piallano, si, si lisciano tutte e due molto velocemente in maniera diversa. Eh, diciamo che le Rincon dopo 100 km ci sono già da buttare, poi fondamentalmente le, le utilizzi tranquillamente per, per tutti i loro 600-700 km. Stessa cosa per le Mac 4 però davvero non, si capi non capisco davvero il motivo per cui facciano cioè a questo punto la facevi solamente liscia, tanto dopo si, si lisciava dopo 10 km questa, quindi... E invece se dovessi decidere, scegliere, consigliare un range di utilizzo per le due scarpe cosa diresti in termini di peso del podistamatore? Sono se scarpe secondo me per atleti abbastanza leggeri, eh, se le devo utilizzare che peso più di 75 kg le devo utilizzare o per ripetute corte, eh, cioè corte per ripetute con poco volume, quindi arrivare al massimo a 8-10 km di volume di ripetute, quindi lavori con recuperi da fermo per intenderci, al massimo fino al 3x3000. Forse le rincon le, le darei anche per chi pesa un pochino di più, che sono un attimino più cicciose. Il range secondo me va da sotto i 75 kg. Per Comunque scatto. non è il fattore differenziante tra, tra le due scarpe il peso del podistamatore, perché sono... No, no, secondo me è proprio la differenza la fa, il modo di appoggio, se corro di avampiede devo, devo buttarmi per forza sulle rinconche che, che mi daranno delle ottime soddisfazioni, mentre se sono di una corsa un po' più tallonata o di mesopiede devo andare sulla Mac 4 che mi porta meno, meno affaticamenti al polpaccio. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima, adesso ti faccio rivestire, grazie ancora. <ride> Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao.